Il fatto che il genitivo sassone sia un reperto archeologico si vede anche dai membri di una famiglia, che sono indicati come se fossero proprietà l'uno dell'altro. Bob's wife è la moglie di Bob, per fortuna c'è la parità di genere, per cui Mary's husband è il marito di Mary e cosa succede se invece c'è una parola eh, plurale? In my neighbor's children, my neighbor's è plurale, non si aggiunge la S, si lascia solo l'apostrofo. Notare che davanti a, me, a my non c'è l'articolo. In altri casi invece sparisce il secondo elemento, perché resta sottinteso. I'm going to the baker's significa I'm going to the baker's shop, cioè vado dal panettiere. Un'altra parola che tende a sparire è home oppure place. Let's meet at Anne's place vuol dire troviamoci da Anna. In questo caso place può sparire e rimane solo Let's meet at Anne's.